Buongiorno, sono Laura Antichi, vi volevo mostrare come realizzare un podcast con Anchor sull'iPad. Queste sono istruzioni eh, minime, andate nel, nello store e eh, scaricate, cercate Anchor, crea il tuo podcast nella uh, casella di ricerca e poi... Eh, Mm, scaricate Anchor, aprite l'applicazione. Ok, e eh, qui eh, vi dà eh, la possibilità di registrarvi o di accedere. Registrati con Apple oppure iscriverti con la tua email. Naturalmente io faccio accedi perché sono già registrata, ehm, eh, dice di accedere a un account esistente. Eh, oppure con eh, Facebook eh, eccetera eccetera sono registrata con Facebook desidera utilizzare Facebook continua e ehm, quindi mi dà in precedenza effettuato l'accesso ad Anchor con Facebook desideri continuare continua e così so, entro nell'applicazione l'applicazione eh, vi chiederà poi di Settare le, eh, le, vo le vostre informazioni, io ve le eh, sono entrata essendo già registrata e mi, eh, mi dà il eh, nell'interfaccia del crea. Vado in profilo, questo è il mio profilo. Vedete tutti a eh, destra tutti gli episodi che ho eh, pubblicato. Poi le eh, attività. Vediamo le impostazioni dell'account qui nelle informazioni, potete aggiornare la foto la foto che corrisponde al, vostro, al nome del vostro podcast e quindi mettete una foto significativa, il tuo nome e la tua mail ti dà un un, un indirizzo, una custom URL il, beh, vabbè, dopo ho messo il mio sito e, eh, il mio sito web mh, riproduci i brani integrali attivo elimina eliminazione dell'account se volessi o visita la pagina del, dell'assistenza di Anko questo è eh, per quanto riguarda l'impostazione dell'account che vi chiederà di eh, mettere poi l'impostazione del podcast il nome del, innanzitutto è importante eh, qui, eh, come vi dicevo, la, la foto, quindi potrei aggiornare la copertina del podcast che voi ne metterete come vi dicevo prima una significativa rispetto all'argomento all generale del vostro podcast mettete il nome del podcast io ho messo l'antichi perché questo è il mio personale potrebbe essere radio eh, dell'istituto, radio della classe e tal tale quello che volete eh, e in questo podcast poi aggiungerete diversi eh, Ehm, ehm, diversi eh, episodi poi eh, quindi è bene mettere una descrizione del podcast la categoria, scegliete tra le categorie che vi propone annullo, io ho scelto istruzione la lingua del podcast anche questa eh, scegliete la, ho scelto italiano le opzioni del podcast sono il logo di eh, Anchor su una copertina, è disattivato, lasciamo disattivato, il contenuto esplicito soltanto se fosse un uh, uh, podcast per, uh, per adulti. Poi abbiamo la disponibilità dei podcast, il podcast è, mm, è disponibile eh, su... Spotify, Anchor la distribuzione RSS del vostro podcast eh, può essere diffusa in questi eh, servizi per podcast. Poi avete un'analisi del podcast con eh, quindi migliori episodi, dettagli sul pubblico, eh, le, le riproduzioni e la performance del eh, Pubblico. Andiamo ora eh, a ah, eh, che abbiamo settato le impostazioni. Eh, andiamo in eh, crea eh, che era la casella da cui che mi mh, partivo prima e eh, ho la possibilità di registrare. Registra con gli amici, raccolta musica, messaggi vocali, intermezzi, suoni. Siccome questo è un podcast eh, proprio eh, iniziale eh, andremo subito a registrare un eh, podcast Quindi clicco sulla linguetta del registra sul tasto in basso eh, rosso con il microfono del registra Eccomi, sono qui per... Eh, Presentarvi Anchor su uh, l'iPad, eh, Anchor serve, serve per poter produrre dei uh, podcast. Ho fatto una brutta registrazione, vabbè, eh, era per prova. Eh, vado a ora. Ah, ehm, ad aggiungere, posso aggiungere anche una musica di sottofondo al mio eh, podcast intanto salvo comunque, salva beh aggiungi musica, aggiungiamo la musica di sottofondo potrei cercarla eh, anche tra le categorie che mi propone e eh, metto una qualsiasi eh, metto una qualsiasi eh, vediamo questa Rue Severin ecco ok ho messo mm, quindi una uh, musica Rue uh, uh, Severin vado a salvare il podcast in questo modo verrà creato un nuovo episodio come si chiama metto prova 1 1 Aggiungi una registrazione all'episodio, sì, sono pronto per pubblicare. Pubblichiamo. Sono pronto. È il titolo dell'episodio, quindi metto qui um, eh, tutorial di prova. Qui la descrizione, prova, vabbè, prova, poi la stagione, mettiamo il 10, mettiamo il mese, l'episodio mettiamo 4, pubblica, potrei anche modificare la data di pubblicazione, vado in pubblica per fare eh, quindi eh, velocemente Vado ora in profilo e trovo il tutorial di prova, come vedete da qui, che posso ad andare ad ascoltare. Quindi tutorial di prova, seleziono episodio, vedete è stata aggiunta la musica, vado in un'anteprima. Eccomi, sono qui per presentarvi Anchor su uh, l'iPad eh, il Anchor serve, serve per poter produrre dei uh, podcast andando nei tre puntini potrei come vedete modificare la musica di sottofondo rinominare il segmento, modificare, quindi tagliare questo segmento e modificare anche l'audio ritorno in profilo e vedete che mi da eh, subito il tutorial di prova potrei ora, visto che non l'ho fatto prima, aggiornare i dettagli, andando sui tre puntini in alto aggiornare i dettagli dell'episodio, annullare la pubblicazione o eliminare l'episodio. Vado ad aggiornare i dettagli dell'episodio e vado eh, a cambiare la... Eh, posso cambiare tutti naturalmente le cose che ho scritto ma vado a... Eh, modificare la copertina quindi scelgo di questo episodio e scelgo un potrei scattare una foto scegli una foto esistente e ehm, ne scelgo una qualsiasi vabbè foto vediamo qui. scegliamo questa quindi fatto voi ne sceglierete una significativa e vedete che l'episodio ha ora una sua uh, copertina uh, specifica salva le modifiche, ora tutorial di prova, vedete che mi ha dato questo ritorno sul profilo, episodi e vedete che il tutorial di prova non ha più l'immagine del podcast, del podcast in generale ma ha un suo eh, quindi eh, ha una sua copertina ecco queste sono le informazioni minime che volevo darvi e che poi con calma proverete per eh, registrare un podcast con eh, l'iPad